Per chi non sa esattamente cos'è il cammino di Santiago de Compostela, posso dire che è una rete di itinerari che a partire dal Medioevo i pellegrini hanno percorso attraverso l'Europa per giungere alla cattedrale di Santiago de Compostela. Io sto facendo il cammino portoghese, ho deciso di partire da Porto e percorrerò circa 300 km a piedi. Ci andiamo a far mettere il timbro. La credenziale è il passaporto del pellegrino che abilita il camminatore a usufruire degli ostelli municipali e contiene gli spazi per apporre un timbro in ogni tappa e registrare così il viaggio per ottenere la compostela. Non riesco ancora a credere che sono nuovamente sul cammino. Dopo il cammino francese sto per iniziare quello portoghese. Domani si inizia ragazzi.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 piovendo troppo il momento della mantellina indumento molto importante ho due pellegrini davanti a me e ragazzi comunque sarà il periodo sarà che è un cammino tra virgolette minore i pellegrini ciao ce ne sono ben pochi due pellegrini giapponesi oggi sarà tutto così periferia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 Il percorso è veramente ben segnato, ogni incrocio, ogni strada c'è una freccia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 panino con formaggio e mortadella bellissimi ciao Eccomi arrivato, questo è il mio alberghe Giusto? Sono arrivato un po' in anticipo, per aspettare che apri l'alberghe, e prego una birra Open. Grazie Check-in fatto, 10 euro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 frase del giorno, la vera casa dell'uomo non è una casa, è la strada, la vita stessa è un viaggio da fare a piedi. E niente, anche oggi il tempo è inclemente. Senza parole. Spesso mi viene chiesto come faccio a prendere e partire solo e fare così tanti chilometri a piedi. A volte, soprattutto sotto una giornata di pioggia come questa, me lo chiedo anch'io ma alla fine mi viene soltanto da dire che, nonostante un po' di sofferenza, in fondo sono semplicemente una persona molto fortunata nel poterlo fare. Altri mi chiedono come faccio a trovare il tempo per fare i miei viaggi. Risponderò anche qui con un aforisma. Ne ho trovato uno che mi calza a pennello, perché è così che ho vissuto per molti tratti della mia vita. Frase di Carl Sandburg «Il tempo è la moneta della tua vita, è l'unica cosa che possiedi e che puoi decidere come spendere stai attento, non permettere ad altri di usarla al posto tuo Da fare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 tre pellegrini allora esistono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 Questo devo aspettare una mezz'oretta.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 solo un caffè con leche per ah, ma va bene va bene ok grazie gallinelle per fatima per santiago 2 ore di cammino, zero pellegrini. Questo cammino è una continua scoperta di luoghi e di persone meravigliose. Mi sento onorato di poter condividere tutto questo con voi. E dopo 2 ore e 30...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 Siate paura, affrontate con gioia i ripidi sentieri della vita. Io l'ho fatto e sono sicuro che come me scoprirete che dall'altra parte del fiume c'è un mondo fantastico che vi attende.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 700 metri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 di San Giovanni Rotondo. Ha una pizzeria là, eh! Come si chiama la pizzeria? Buon naso, buona pizza! Ricordarlo! È fatta 30 km, siamo andati a palla. come dei fulmini! Siamo arrivati a Camigna, oltre 30 km fatti. Domani mattina prenderemo un'imbarcazione e raggiungeremo l'altra sponda del fiume Minio e finalmente saremo in Spagna.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 sole non è mai così bello quanto nel giorno che ci si mette in cammino Buongiorno Buongiorno a Tulemon Che la vediamo un'alba stamattina? E chi lo sa? il fiume. Nino, sono in Aspetta compagnia di Iris e Michele. Una timida alba dopo cinque giorni di cammino. Ed eccomi qui insieme ad altre due anime in questa giornata un po' cupa mi trovo ad attraversare un fiume su una barca guidata da una sorta di moderno caronte verso un mondo sconosciuto. Chissà quali insidie ci attenderanno. Ragazzi ma dove siamo? I naufraghi! <ride> Siamo in Spagna! Vai! Mi sto sentendo uno di quei clandestini! Speriamo che non arriva la polizia! <ride> che alba, vabbè. Ingresso L'ingresso in Spagna finalmente con un'alba decente.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 Primo timbro spagnolo. <ride> Finalmente rivedo una delle mie colonnine, questa è la prima, sul territorio spagnolo. Oceano è impressionante. Ogni volta che mi trovo al cospetto dell'oceano, l'unico aggettivo che mi viene in mente è libertà. I'm sorry, just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 Il camminatore presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto, oppure che qualcosa cambi in noi. Spesso si sente dire che chi viaggia vive due volte, qui sul cammino ma tale affermazione fu più vera. Il vero viaggio non è possibile farlo guardando semplicemente un film e non ha nulla a che vedere con le vacanze nel resort di lusso, solo con un'esperienza di questo tipo che si basa sulla scoperta, sul confronto e il contatto diretto con gli abitanti del luogo è possibile affermare, ebbene sì, chi viaggia vive due volte. facciamo una siesta abbiamo fatto 10 km Michele abbiamo fatto 10 sì. vale. e finalmente assaggiamo i ciurros okay. abbiamo appena superato Bayona un bellissimo paese e adesso ci troviamo qui lungo questo un ciattolo molto carino in questo percorso in mezzo alla natura 122 a santiago bello però questo scorcio si si si Che nel bar ha cominciato a piovere oggi. Ci mangiamo un panino e un Aquarius all'arancia. Davanti a noi lo stadio del Vigo. Vai Michele, due chilometri all'arrivo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 la lavanderia ok ecco qui guardate com'è ben attrezzata anche la lavanderia stiamo andando a fare due passi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 Il fine del viaggiare è il viaggiare stesso, e non l'arrivare. Peccato, ci è sfuggita la colonnetta del cento spaccato, ma non fa niente, dai.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 Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta, perché ogni risposta è fallace, ogni appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta.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 l'ho pulito. Infatti. Dopo tanta pioggia. Niente, quindi. No, no, è eccezionale, sì, sì. E' nulla. Oggi per fortuna è una bella giornata di sole, temperatura perfetta per questa tappa. e poi ci sono quelli che si fanno spedire lo zaino. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Buongiorno, sono ancora, ragazzi. sono ancora in compagnia di Daniele. Oggi arriveremo a Padron, circa 20 km. E domani si arriva a Santiago. Forse il viaggio non può impedire il fanatismo, ma dimostrando che tutti i popoli piangono, ridono, mangiano, si preoccupano e muoiono può introdurre l'idea che se proviamo a comprenderci possiamo persino diventare amici. Sempre più pellegrini sul cammino. 40, vai! Oggi sento proprio il profumo di cammino francese. Ci sono un sacco di pellegrini. Senta. Bello! Un cane pellegrino a te con la carro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 un'oretta all'arrivo siamo a circa 4 km da padron ha cominciato a piovere ciao e eh, va bene <ride> grande 30, vai. a noi la pioggia ci piace si nuota qui finalmente abbiamo trovato un barretto ci voleva Bene, va bene, allora ci fermiamo un po'. Sentite?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 Questo è il nostro bellissimo ostello Ma guardate che bel tetto di legno, quanti letti, guardate L'ostello del giorno Continua ancora a piovere fortissimo Domani sarà una giornata sicuramente di forte pioggia ma usciremo lo stesso molto presto e l'ultimo giorno. C'è proprio bisogno di qualcosa di caldo. Risvegliarsi da soli in una città straniera è una delle sensazioni più piacevoli del mondo.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 queste chiese attaccate ai cimiteri, in paesetti, con quattro case, veramente particolare. Meno 20! Abbiamo anche il tempo sotto un temporale di fare queste cose.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 Ebbene sì, il grande giorno è arrivato non so se piangere o gioire è un miscuglio di emozioni che corrono veloci e per ora non riesco a pensare a nient'altro che arrivare Stiamo passando a fianco al sentiero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 Stanchi, infreddoliti, ma a meno di un chilometro. Ci siamo. Arriviamo col sole. È il sole. Senza parole. Guardate lì ragazzi, guardate. Daniele ci siamo, ci siamo, ci siamo, sì, dopo dieci giorni di cammino, eccoci qui. Un piacere, un piacere guarda, sì. grandissimo. Che gioia, che gioia. Okay. Andiamo a prendere la compostela. Allora, a un chilometro e 200 metri dalla cattedrale stavamo nuotando sotto il diluvio. Siamo arrivati dalla cattedrale c'era il sole. Eh, È cioè, Incredibile. incredibile.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 Sono qui. Facciamo due passi. Tanto mi è cambiato poco fino a questi ultimi giorni.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 buongiorno ragazzi altra giornata di pioggia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 il weekend è chiuso non lo sapevo e vado a trovare un altro sono entrato in un ostello piazza, e sono praticamente tutti italiani piazza, ragazzi che gli altri ma neanche arriverò adesso al faro di finisterre sono circa 4 km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 uno che tutti i giorni passa e dice che ce l'ha molto d'acqua la salute comunque questo signore di ripete e di frosinone sì. e a questo bel locale c'è la signora è italiana di Varese, di anche la pellegrina quello è tutto quello del percorso francese. Guarda, questo parte da San Jean de Porte e arriva fino a Finistria. Praticamente c'è cioè, la parte del nord, il cammino del nord e alcune parti importanti del francese. Buon appetito, il vostro vecchio Allora, buon appetito! Buon appetito, si rimangia la pasta. Bentornato a casa. Oh, ragazzi. Salud. Sí, sí. Salud. <risa> casa saludos, saludos, saludos, saludos, chao, chao, chao. saludos, <risa> ah, sí, sí, sí. preparando genetta tutti insieme voilà ah grazie grazie di tutto con augurio a tutti Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato. La prima colonnina che indica direzione Mouffia. Per me proseguire il viaggio dopo aver raggiunto Santiago di Compostela è fondamentale. È l'unico modo per riuscire a elaborare e metabolizzare il cammino fatto.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 In questa tappa si sale parecchio. Davanti a me i primi tre pellegrini della giornata. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Italiani? Sì. E dove siete? Verona e Vicenza. Okay. Due Verona Ma e Vicenza. Da dove vieni? Porto. Da Porto. Ho fatto il cammino portoghese. Si sta a Santiago ah. per caso il 15? No. Martedì? Ah. No. Voi che cammino avete fatto? Si può dire Santiago?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 chilometri è fatta anche questa sì! e questo è l'alberghe de muscia probabilmente anche questo è chiuso nel weekend no vedo delle luci accese vediamo un po dai wow. è aperto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 Salute ragazzi, eh, sì. Fai Fai track. La salute a viva, a Renata, a tutti, a salute. a tutti, a tutti, simpatici, eccezionali. E domani prendiamo anche l'aereo insieme, a tutti, tutti,